Eccomi Presidente, grazie, eh, intervengo brevemente semplicemente per dire che mh, per consegnare poi il voto di astensione del Movimento 5 Stelle a questa mozione eh, perché nonostante la bontà della proposta che insomma, si, si ritiene valida dal lato del merito, dal lato meritorio ci si chiede però come in nove giorni insomma, la, la, il carattere urgente ex articolo 58 della, della nella mozione riconferma conferma questa cosa, si chiede come un'operazione così imponente, cioè coordinarsi col Ministero dell'Istruzione, poi in questo momento di grande sofferenza della scuola, coordinare degli eventi per tutte, insomma, in nove giorni noi riteniamo che tutto quello richiesto nel, eh, nel deliberato della mozione ex articolo 58 sia eh, diciamo. Eh, impossibile da realizzare almeno non in nove giorni pertanto ci si chiede se questa non sia una nozione per poi dire mh, per poi mh, insomma eh, essere usata strumentalmente per eh, tacciare la giunta di non aver eh, attuato gli indirizzi dell'assemblea capitolina per cui noi confermiamo e diamo il nostro voto di astensione a questa nozione per la eh, Credo abbastanza obiettiva e pacifica mancanza di tempo per predisporre tutto quello che c'è scritto insomma e che viene richiesto con questa mozione. Grazie mille.